Signore, non punirmi nella Tua ira, non castigarmi nel Tuo furore. Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore, tremano le mie ossa, trema tutta l'anima mia. Ma Tu, Signore, fino a quando? Ritorna, Signore, libera la mia vita, salvami per la Tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi? Sono stremato dai miei lamenti. Ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio. Bagno di lacrime il mio letto. I miei occhi nel dolore si consumano. Invecchiano fra tante mie afflizioni. Via da me, voi tutti che fate il male. Il Signore ascolta la voce del mio pianto. Il Signore ascolta la mia supplica. Il Signore... Accoglie la mia preghiera, si vergognino e tremino molto tutti i miei nemici, tornino indietro e si vergognino all'istante.